Lo spettacolo del, del 6 maggio, che terremo al Brancaccio, è il risultato di, di un impegno di un anno e mezzo di lavoro da parte dei, dei nostri ospiti, uh, di una volta a settimana anche di più. Quindi insomma, comunque un lavoro fatto con, con grande impegno, grande costanza e grande pazienza, devo dire, anche da, da parte loro. Sono in qualche modo le loro storie di vita rivisitate sulla chiave, in chiave uh, Insomma, perlomeno dalla prospettiva della, della crisi economica insomma, di, di, di cui si parla tanto negli ultimi, ultimi anni. Quindi come i nostri ospiti che già hanno delle difficoltà eh, per una serie di disagi e motivi, motivi loro personali vivono il momento difficile della crisi economica e quindi che cosa questo comporta per loro? Ovviamente sono le loro storie di vita, quindi rivisitate in qualche modo, sceneggiate dal, dal nostro regista.